Uomini e donne, Nilou farà deluso il pubblico, social contro la tronista. Trono classico Uomini e donne, Nilou farà dati antipatica? Il pubblico contro la tronista. Nel suo percorso da corteggiatrice, Nilou farà dati ha conquistato il cuore di quasi tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Ora che la giovanissima napoletana è seduta sul trono, le cose sono un po' cambiate. La ragazza pare non convincere più di tanto il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. In queste prime settimane da tronista, le cose non sono andate affatto bene. I fan del programma in onda su Canale 5 credono che la Adati sia un po' troppo antipatica e pesante nei confronti dei suoi corteggiatori. Sui social non si fa altro che parlare del suo atteggiamento, sempre molto spesso scontroso. A quanto pare, al momento, non c'è ancora nessuno che sia stato in grado di riuscire a colpire nel segno nel vero senso della parola. Nel corso della puntata del trono classico andata in onda oggi, 15 gennaio 2018, Niloufar è stata spesso al centro dellattenzione a causa di alcune critiche ricevute dai suoi stessi corteggiatori e non solo. Per alcuni ragazzi, tra cui Giordani, la tronista è sempre pronta a puntate il dito contro di loro cercando sempre qualche cosa che non va nelle esterne che organizzano. Di fronte a tutto ciò, il popolo del web si è scagliato contro la giovanissima napoletana. Sui social si è aperta una vera e propria guerra contro la dati. Non mi sembra che Niloufar meriti questo trono. Per alcune persone, la ragazza non è assolutamente predisposta ad iniziare una relazione con uno dei suoi corteggiatori. Uomini e donne, Niloufar Haddati non piace al pubblico, polemica sui social. La Haddati a quanto pare ha deluso il suo pubblico. Secondo la maggior parte delle persone. La ragazza dovrebbe abbassare i toni e ammorbidirsi un po' nei confronti dei ragazzi che sono arrivati in studio per lei. Ma anche mentre parla Nilou farà un atteggiamento aggressivo, gesticolo persino in modo aggressivo e ancora, Niloufar io ti adoravo tanto, ma dimostri solo tanta chiusura mentale.